Riprendo le mosse eh, dall'introduzione di Pep all'inizio assemblea e anche dai concetti che ha spesso il compagno Pietro Basso, che condivido molto. In questa assemblea noi eh, non ci dobbiamo solo raccontare eh, quanto è bello essere anticapitalisti e prospettare un'alternativa rivoluzionaria all'orizzonte della catastrofe della società borghese. Questa assemblea, spero che anche gli organizzatori la pensino così, a pensare in quale politica concreta costruire e opporre di fronte allo scenario italiano e internazionale della società borghese. Noi oggi appunto ci troviamo con un altro governo, amico dei capitalisti, dei banchieri, degli industriali, una cosa che può capire anche l'ultimo degli operai che vuole guardare il Napoli, se qualcuno fa gli interessi suoi o sta facendo gli interessi dei padroni della Whitebull, se viene spiegata questa cosa. Noi ci dobbiamo chiedere che politica servono, serve ai lavoratori, alle donne, ai giovani che si mobilitano, al milione di giovani che sono scelti nelle strade per rivendicare che c'è un problema di sistema rispetto all'inquinamento e al cambiamento climatico. Noi dobbiamo pensare a una politica che oggi riesca a costruire unità d'azione e delle convergenze programmatiche in uno scenario dove se noi abbiamo anche delle difficoltà a mettere su questo tipo di percorsi, anticapitalista stiamo parlando da quasi due anni e non è facile poi costruire qualcosa con queste ambizioni. Noi partiamo da uno scenario in cui da una parte ci ritroviamo con l'autolibitazione, l'autodistruzione della rete sinistra riformista del movimento operaio che fu, i partiti operai che esistevano, che oggi non esistono, ma per la loro composizione di classe non voleva dire che fossero anticapitalisti e rivoluzionari forse dopo questo in questa assemblea abbiamo delle divergenze del bene anche esplicitate nei dibattiti da una parte dall'altra abbiamo l'enorme influenza appunto come è stato già detto dei partiti che vanno al governo dei partiti che si riferiscono alle classi dominanti l'enorme influenza del partito democratico del movimento 5 stelle della Lega Nord e di fronte a questo tipo di situazione che influisce molto nella lotta economica ma che è una situazione politica generale c'è bisogno di armarci politicamente con delle posizioni politiche, con delle campagne politiche che non possono essere fatte da piccoli gruppi o da piccoli settori del movimento operaio per quanto combattivi. Devono audacemente porre delle necessità che tutti i lavoratori, che tutti i giovani, tutte le donne in lotta, tutti gli immigrati possono comprendere e sulle quali mobilitarsi. E questa cosa la dobbiamo fare, certo, polarizzando il dibattito a sinistra, polarizzando la mobilitazione a sinistra, non aspettare che sorga un'organizzazione che al posto nostro affronti queste sfide in maniera magica, in maniera così sapere come le va a sorgere. Per questo la proposta di fronte anticapitalista cerca di fare dei passi avanti nello scenario di una mancanza di un'organizzazione anticapitalista che riesca a far pensare i lottatori in una prospettiva politica complessiva, internazionalista, anticapitalista, contro l'egemonia nazionalista, contro l'odio nazista che è perversa anche tra le idee del movimento operaiaio stesso. E in questo senso ci troviamo a scontrarci con l'influenza ancora larga, per quanto debole, con la sua stessa base operaia, della burocrazia sindacale, certo in primo luogo dei confederati, ma non solo. Perché posizioni che noi non condividiamo, metodi di lotta o di certo lotta che noi non condividiamo, li troviamo anche al di fuori delle grandi centrali sindacali. E discutere del perché certi metodi e certe posizioni politiche non sono quelli consoni alle nostre necessità, come lavoratori, come giovani, come movimento operario, è importante. Per questo, assemblee come quelle che ci sono state fino adesso del fronte anticapitalista, quello che si vuole costruire come fronte, sono importanti. Ma è necessario, come ha detto anche il compagno Eldi eh, prima in chiusura della sessione diciamo, mattutina, è importante darsi un piano pratico di azione organizzativo molto più sostanziale, una capacità di fare assemblee territoriali, che ci sia dibattito politico e pianificazione della lotta con una nostra agenda e non sempre con l'agenda degli altri che ci viene imposta dall'alto. Con una capacità di dibattito politico tra le varie correnti che vogliono partecipare a questo percorso, con il loro contributo, con chiarificazioni politiche, con il pieno diritto a esprimere le proprie posizioni e adottare per queste posizioni nell'applicare poi una linea comune di intervento quando la si trova. In questo senso, noi pensiamo uh, che arrivare a colmare questo voto, questo voto che abbiamo di movimenti che continuano a sorgere, è però. Contraddizione che c'è, e quindi si crea questo voto politico: di direzioni che vogliono portare la lotta fino in fondo, che sono anticapitaliste fino in fondo, che portano una propria prospettiva di cambio del sistema rivoluzionario. E queste direzioni non si costruiscono da sole, è un lavoro non improvvisato che va fatto con costanza e dove verificare se c'è la convergenza per fare altri passi e andare oltre la crisi della vecchia sinistra e la dispersione. Noi pensiamo che a fronte anche di altri progetti che ci sono in Italia di vario tipo. Lo slogan e la progettualità del fronte anticapitalista sia importante e su questo confrontarci e su questo costruire. Per questo come film appoggiamo ovviamente le iniziative proposte dal Sicomas e dal Fronte, cioè quelle dello sciopero generale del 25 ottobre, della manifestazione del 26 e speriamo che vengano fuori proposte pratiche per incontrarci molto più continuativamente, progettare e fare campagne e azioni pratiche per costruire finalmente un'alternativa di classe anticapitalista e internazionale universitaria. Grazie.